In città metropolitana questa mattina abbiamo eh, ospitato un convegno dal titolo Lab Rom, organizzato insieme all'associazione 21 luglio e al quale hanno partecipato eh, varie amministrazioni locali portando qui le loro buone pratiche sul tema del, dell'inclusione dei eh, cittadini e delle cittadine eh, Rom de, del territorio metropolitano. Abbiamo provato a eh, imparare una terminologia, un linguaggio eh, comune, per e tutti e abbiamo provato a vedere quali sono stati appunto gli approcci utilizzati a partire dal comune di Moncalieri, abbiamo invece poi eh, capito la attuale eh, strategia di superamento del campo ROM del comune di, eh, di Collegno, tutto questo vuole essere un primo passo per andare verso un un tavolo partecipato in cui si possano scambiare eh, buone pratiche ed iniziative sulla tematica per affrontarla come si diceva dentro la sala a viso, a viso aperto. E la città metropolitana ha provato a dare chiaramente oltre a, ad organizzare questo spazio di discussione a dare uno strumento pratico eh, alle amministrazioni che consiste in un questionario che loro eh, potranno compilare e che eh, i dati del, de, di, del questionario verranno raccolti dalla città metropolitana per provare a, eh, sulla base di numeri e di dati certi, mettere in piedi una strategia territoriale per occuparsi della questione. Siamo molto contenti che Città Metropolitana abbia colto l'occasione eh, per farci raccontare ancora una volta un'esperienza che è stata considerata un modello dal Senato della Repubblica che ci ha eh, invitati due anni fa a raccontare la nostra esperienza e recentemente dall'Università Bocconi che ci ha premiato come eh, città eh, di, valore, di valore pubblico. Allora Il nostro progetto è stato ha un titolo molto semplice, mai più Campi Rom. È iniziato nel 2015 con l'inizio dell'amministrazione guidata da Paolo Montagna Moncalieri, ci siamo dati come obiettivo quello di non consentire più che nella nostra città i bambini crescessero nella sporcizia, ehm, vecchi e disabili non avessero le cure adeguate e le famiglie non fossero nelle condizioni di poter ehm, assolvere in autonomia alle loro responsabilità di genitori come tutti, tutte le altre famiglie della città. Se noi pensiamo al tema Rom ci sembrerà sempre eh, impossibile da risolvere, se invece noi ci avviciniamo alle persone, ce ne prendiamo cura una a una, eh, sentiamo forte la responsabilità di occuparci di loro esattamente come ci occupiamo di tutti gli altri cittadini, allora tutto è possibile.